L'infermiere di famiglia, ad esempio, è una delle proposte che abbiamo fatto anche noi qui in Regione Emilia-Romagna. La definizione di infermiere di famiglia è stata data per la prima volta dall'OMS nel 2000 e secondo noi può essere un facilitatore di salute molto importante anche per l'organizzazione sanitaria della nostra Regione perché può aiutare ovviamente i medici di base, i medici eh, specialisti nella gestione della salute di tutto il nucleo familiare, a partire ovviamente dalle persone che ne hanno più bisogno, come persone con disabilità e anziani ad esempio, e poi ovviamente stendersi a, alla famiglia e alla comunità, integrata ovviamente questa gestione con appunto, i, medici, i medici di famiglia. Può essere uno strumento utile per poter aiutare. Eh, le persone in caso di cronicità può essere un aiuto eh, nel momento in cui una persona ovviamente ha bisogno ad esempio di eh, sviluppare l'educazione per autocurarsi perché sappiamo che molto spesso specialmente i pazienti cronici eh, hanno da seguire una terapia quotidiana e che però va, va tenuta eh, ovviamente sotto controllo può essere un aiuto nel prevenire eventuali cronicità perché un infermiere di famiglia vicino ai bisogni eh, della comunità può, essere, può aiutare nel, nel rilevare quegli elementi di fragilità che poi possono comportare un eventuale pericolo per la salute del componente familiare e della persona. Insomma, è una figura molto importante che andrebbe sviluppata e andrebbe inserita in maniera attiva nell'organizzazione sanitaria della, della nostra regione. Noi a tal proposito abbiamo presentato una risoluzione e anche un'interrogazione all'assessore Venturi, il quale ci ha risposto insomma, un po' a modo suo, dicendo che comunque già... Eh, All'interno delle case della, della salute eh, eh, esiste una sorta di infermiere di comunità perché comunque la gestione organizzativa della casa della salute è demandata appunto alla figura dell'infermiere che quindi si può ricondurre alle stesse mansioni. Secondo noi non è così innanzitutto perché nelle case della salute della nostra regione ci sono molte pecche eh, e, e molte cose da aggiustare e noi questo negli anni l'abbiamo sempre rilevato e fatto notare all'assessore Venturi e poi perché quello che abbiamo noi in mente è una figura diversa, molto più vicina alle famiglie, una persona, eh, un professionista che comunque va anche a domicilio a seconda delle necessità delle famiglie, non semplicemente un coordinatore di un servizio che ad oggi purtroppo nella nostra regione è ancora, ancora è fumoso perché non tutte le case della salute sono gestite alla stessa maniera, perché il cittadino ancora non sa bene quali servizi trovare dentro, perché i medici di famiglia che sono stati spesso costretti ad operare nelle case della salute o comunque invogliati in qualche maniera a operare là dentro, poi eh, rischiano di perdere il rapporto di fiducia eh, che hanno con i propri pazienti perché viene, eh, viene tolta ogni personalità al servizio che viene dato al, alle case della salute, il rapporto diretto medico-paziente che secondo noi è importantissimo. Quindi quello che abbiamo in mente noi è un qualcosa di, di ben diverso, è un qualcosa che vuole essere a servizio delle famiglie e delle comunità eh, da noi in regione, non una figura asettica di, di coordinamento. Se poi si continuerà eh, sulla strada delle case della salute, vanno ovviamente anche quelle tutte riorganizzate per veramente alleggerire ad esempio quelli che sono i nostri pronto soccorso dei casi più lievi e creare una sanità di territorio molto più aderente ai bisogni dei cittadini, cosa che oggi purtroppo non avviene. È stato creato tutto un depotenziamento, una riorganizzazione degli ospedali senza tener conto delle necessità dei singoli territori. Questo è molto in breve il, um, quello che insomma, ci tenevo a dirvi sulla figura del, dell'infermiere eh, di famiglia.